Quindi niente come... più... Lo... Sì. Perché devo... Sì. Niente sbalato! Possiamo fare tutto quello che ci pare! E stare tutto il giorno insieme! Ma dobbiamo proprio farlo? Ce ne andiamo al mare! Sabbia dorata, abbronzatura garantita e feste scatenate! Beh. Piuttosto di andare in montagna, aria frizzantina, paesaggi muzzofiato, palle di neve, della gliudela. Oh, ma niente può battere la campagna. Natura incontaminata, poesia e il nobile canto delle cicale. No, io dico che sarebbe molto meglio una grotta. Silenzio, umidità, ombre inquietanti, un vero set da film horror. Viva! Al! <ride> Solo andando in campagna possiamo trovare la pace dello spirito. Si sì. in gita! Oh. Sì, nel nostro posto preferito. È fantastico, ma come tutti sappiamo ci saranno i soliti pericoli oh. o effetti collaterali. E non dimenticate di iscrivervi al canale.